Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Icer, il format che parla inglese nel modo in cui altri non lo fanno. Se avete visto il mio episodio precedente, questo è un bellissimo follow up. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così che quando farò altri video voi ne sarete notificati. Inoltre, visitate anche il sito internet www.bordelanitalia.com. La volta scorsa abbiamo parlato degli omofoni. E eh, come non possiamo non parlare degli omografi? Allora, gli omografi sono parole che vengono scritte nella stessa maniera, stesso spelling, stesso lettere, stesso tutto, ma che hanno due o più pronuncia e la pronuncia stabilisce il significato. Iniziamo con il primo esempio, read, che significa leggere, che si scrive R-E-A-D, ma la sesta scrittura, R-E-A-D, la possiamo leggere con red, che è il participio passato di leggere, quindi, lessi, ho, ho letto, red. Che anche è anche un omofono. Red. Rosso. r -D. Scusate. È così. Perdono. <ride> Passiamo all'altro esempio. b a s Bass. Il branzino, un pesce. B -A -S -S, B-A-S-S. Bass. Il basso. Poi abbiamo Lead. L-E-A-D. Che significa comandare, dirigere, impatti da cui... Deriva leader Però si può pronunciare anche led Che significa bo. Poi abbiamo B.O.W Che si legge B.O.W Che significa inchinarsi Oppure ci abbiamo Sempre B.O.W Che è la bow tie Che è la il farfallino Ragazzi esistono un'altra miriade di omografi Vi metterò in descrizione alcuni link e video Che potete guardare e approfondire con altri Omografi e omofoni quindi io chiudo qua, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, visitare il nostro sito www.bordelantenne.com perché il prossimo video parlerò di un, di un argomento molto simile agli omografi. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!